continuano a giungere notizie dolorose dal nord ovest della Siria, particolari sulle condizioni di tante donne e bambini, della gente costretta a fuggire a causa dell'escalation militare. Pensiamo a quella bambina morta di freddo in Siria l'altro ieri, rinnovo il mio accurato appello alla comunità internazionale e a tutti gli attori coinvolti ad avvalersi degli strumenti diplomatici del dialogo e dei negoziati nel rispetto del diritto umanitario internazionale per salvaguardare la vita e le sorte dei civili. Preghiamo per questa amata e martoriata Siria, Cari fratelli e sorelle, mentre siamo riuniti qui a pregare e a riflettere sulla pace e sulle sorti dei popoli che si appacciano sul Mediterraneo, sull'altra sponda di questo mare, in particolare nel nord-ovest della Siria, si consuma un'immane tragedia. Dai nostri cuori di pastori, si eleva un forte appello agli attori coinvolti e alla comunità internazionale perché traccia il fastosso delle armi e si ascolti il pianto dei piccoli e degli indefessi. Thank you.